Le case a Londra fanno tutte tendenzialmente cagare Non aspettatevi assolutamente che siano come gli standard italiani dove ci sta magari mamma che ti pulisce per terra, ti, ti lava i gabinetti magari è passato un paio d'anni, si è fatta, non lo so, uh, le pareti si sono sporcate. Il papà viene lì e vi dice ah oh, qua dobbiamo ritinteggiare non è così, partite dal presupposto che sono case vittoriane in genere tutte fatte in legno e che risalgono al 1800 quindi avete presente quelle case scricchiolanti, in genere questo troverete il 99% delle volte io che ci lavoro in questo ambito vi assicuro che per trovare un alloggio che sia valido ce ne metto e ce ne metto e ce ne metto ci sono persone che mi, mi contattano offrendomi i loro alloggi cercando, dicono no, noccioli ma tu mi puoi sponsorizzare questi alloggi e io sono costretto a dire di no perché non arrivano a determinati standard non significa che però questi determinati standard siano al pari degli standard italiani è molto importante questo per esempio in un sacco di case c'è cioè la moquette non potete pretendere se siete allergici alla polvere, cosa che poi questa è una leggenda metropolitana che dobbiamo sfatare un momento. Tutti noi riceviamo queste email di queste persone che sono allergiche alla polvere. Allora non andate a Londra perché è piena di polvere, è piena, però stranamente voi tutti quanti questi allergici alla polvere poi diventano non allergici alla polvere non avendo ovviamente un'alternativa anche io sono allergico alla polvere e ho vissuto con la poche okay. ad ogni modo ci sono tanti alloggi anche con il parquet ma non aspettatevi assolutamente che ci siano i mobili eh, quelli lì che mamma ha pagato 10 milioni di lire all'epoca no ci sono i mobili dell'Ikea non aspettatevi che um, le cucine siano super pulite come lo sono come sono pulite in Italia perché le pulisce vostra madre Ma anche voi Perché io ho conosciuto tantissime persone Che facevano tutti i pulitini in Italia Poi dopo sono arrivati in Inghilterra E erano zozzi, zozzi, zozzi, zozzi Empivano i cestini uh, della spazzatura che traboccavano e pur di non pigliarli e buttarli a 5 metri fuori la porta Perché dicevano no, oggi non è il mio turno Piuttosto è il turno di un altro Facevano venire topi in casa Cioè quindi siate maturi Non aspettatevi che siano bellissime le case, ma è altrettanto vero che dovete fare la manutenzione ordinaria, non lamentatevi se sono sporche, perché se sono sporche significa che lo siete prima voi.